1970, in Italia si può divorziare, è esecutiva la legge Fortuna-Baslini. 1972, muore Antonio Segni. 1990, operai francesi e britannici si incontrano sotto la manica. Commenta il Fatto del Giorno Andrea Monda, direttore dell'Osservatore Romano. L'incontro in Vaticano tra il Papa Polacco Giovanni Paolo II e il leader sovietico Mikhail Gorbachev. Un fatto che fino a poco tempo prima era semplicemente impensabile. Primo dicembre 1925. È pronunciata la sentenza istruttoria nel processo per l'assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti. Gli esecutori materiali sono rinviati a giudizio per omicidio non premeditato, mentre il sequestro di persona è estinto dall'amnistia. 1 dicembre 1955. A Montgomery, in Alabama, L'afroamericana Rosa Parks si rifiuta di cedere il posto sull'autobus a un uomo bianco. Rosa è arrestata...